Aia, lo sai dove si va adesso? Dove? Nel posto in cui sei nata. Sul serio? Eh, loro ti faranno passare tutto il dolore. Sono tanto stanca, mi fa male. No, amore, no, non dormire, non dormire. Tieni gli occhi aperti.